Buongiorno Ragazzi buongiorno e benvenuti su questo nuovo e fantastico video Allora oggi andremo a vedere lo stadio di Oita Poi andremo a Yanagawa, Ken, nella prefettura di Yamagawa E infine andremo persino a Fukuoka Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Un nuovo video di cultura giapponese Allora in questo nuovo video vi porterò a vedere Una delle prefetture che più mi piace In Giappone Che è la prefettura di Oita Che è molto sconosciuta agli stranieri Però secondo me dovrebbe essere scoperta Perché veramente merita Vi porto a vedere lo stadio Poi andremo a mangiare in un ristorante veramente splendido E vi farò vedere anche Fukuoka. Faremo anche un bel giretto A bordo di questa specie di gondola giapponese Bene siamo arrivati adesso a Kyoshiji. Quindi eh, davvero io vi consiglio di non perdervi questo video Se volete altri video di viaggi che faccio veramente fatica a far arrivare questi video alle persone Perché eh, non so per quale motivo ma questa tipologia di video di viaggio sul mio canale non è particolarmente vista Però mi auguro che possiate divertirvi a vedere questo video Buonanotte potete imparare di più ad apprezzare magari quel Giappone che è meno conosciuto ma che merita di essere scoperto quindi vi chiedo gentilissimamente di lasciare un mi piace e un commento se volete altri video così e se volete vedere l'intera serie di video che ho fatto in queste province magari un po meno quotate rispetto a posti come Tokyo Kyoto vi lascio la lista di tutti i video sono ben sette che ho fatto qui e mi raccomando andatevela a vedere tutti e sette perché per me sono dei video importanti che mi hanno fatto scoprire un giappone davvero magnifico e diverso da quello che magari è più conosciuto a agli stranieri Buona visione E ditemi che cosa ne pensate Come sempre di questi posti Grazie sempre per vedere i miei video Ecco qui che cosa c'è per colazione In questo hotel favoloso. sono anche le fragole Qua per fare il budino con i mirtilli E poi qui c'è anche lo yogurt Ragazzi ed ecco la colazione di oggi Un po' di verdure Del pesce Poi qui abbiamo una croissant al cioccolato mi sembra. Un juice con lime Un caffè E poi questo yogurt Buon appetito Comunque ragazzi se venite a bere vi consiglio questo hotel assolutamente, questo hotel è famosissimo per le sue terme si chiama Hotel Shiragiku in questo stadio ci stanno ben 40.000 persone, è stato costruito nel 2002 quando ci sono stati le partite di FIFA per il calcio, che vedete adesso il tetto è aperto però quando ci sarà proprio la partita di rugby lo chiuderanno questo lo usano anche per stagio per fare musica, ci sono stati gli Exile e e anche Mr. Children questi posti in rosa sono quelli più Costosi Sono i VIP secchi, sono le sedie per i VIP e ce ne sono 500 Questi sono i posti migliori E ragazzi se volete vedere la partita da qui è comodo Però molti si sono lamentati che questo vetro era un pochino giama, Ovvero un po' in mezzo alle balle Quindi lo toglieranno in vista delle finali Questo è lo stadio più grande del sud del Giappone, lo stadio di Oita Oggi sto indossando questa giacchetta di Godzilla mi piace? <ride> In Giappone c'è uno sport che sembra un po' il calcio Però dove si indossa il kimono e si gioca proprio così Guardate qui, Kemari, dove si indossano i kimono E si fa questo sport con la palla <ride> Troppo divertente 1, 2, 3, 4 Go, Rock, sit, Hatch. lit, mi, three, four. Go, Rock, Stitch, Hatch. Mettete un bel mi piace. We are the fire. Boh. <ride> e adesso saremo in bus. Per andare in un'altra prefettura. Pronti? Ti hanno regalato un asciugamano. A francobollo, una pallina da rugby Bye, here we go Adesso andiamo a mangiare nel ristorante Ohana che è famosissimo per la sua Unagi e c'ha davanti Un bellissimo giardino chiamato Shotoen, oh mio dio guardate Che meraviglia, vi rendete conto Che possiamo mangiare proprio qui Abbiamo il tavolo proprio accanto A questo giardino in pieno Stile Edo, guardate che meraviglia E per pranzo ci mangiamo Quest'unagi che sembra strepitosa Itadakimasu, buon appetito Ragazzi. Guardate che meraviglia Assaggiamola mm, È buonissima Guardate che meraviglia ragazzi È uno spettacolo è veramente bellissimo questo ristorante. Questo è il parco che c'è davanti al ristorante, ma è favoloso. Ragazzi, guardate allora. Praticamente qua c'è scritto in giapponese che qua non si può stare con le scarpe. Mentre in inglese che dovete togliere le scarpe qui. In realtà le scarpe le dovete togliere laggiù. Qui non potete proprio salirci con le scarpe. Vabbè, così lo sapete. E adesso andiamo a farci un bel giro in barca. Bene ragazzi stiamo facendo un giro in barca Siamo nella prefettura di Fukuoka Più precisamente siamo a Yanagawa City E stiamo facendo questo bellissimo giro in barca ure ure go It's <laughs> bitch, Bene siamo arrivati adesso a Hyoshi Jinja che è questo santuario dell'amore un pochino diciamo che magari se volete un moroso, un'amorosa o piuttosto che se magari con la vostra voglia non va bene, vostro marito col vostro compagno non vi trovate bene potete venire qua a pregare che vi porti un po' di fortuna ma andiamola a scoprire assieme Bene e adesso andiamo a vedere lo Hyoshi Jinja che è questo santuario bellissimo Praticamente tutti i santuari fanno questi goshuin e vabbè tanta gente fa la collezione e dovrebbero portare fortuna Ragazzi siamo arrivati nell'hotel a Fukuoka andiamo subito a vedere la stanza Ho la 601 Oh carino questa è la mia stanza guardate che carina qui c'è anche il pigiama per la notte Buonanotte una bottiglia d'acqua, eccomi qui che faccia che ho dopo tutto questo viaggio Dopo aver fatto vari giorni negli Ryokan che sono gli hotel giapponesi Oggi mi trovo in un... sembra un boutique hotel un po' stile europeo Qui c'è dove mettere la roba, poi qui c'è sempre il bollitore che nelle stanze giapponesi non può mancare Il frigo bar, vediamo se c'è qualcosetta Vuoto, devo dire che in Giappone i frigo bar servono per mettere il cibo, non per eh, prendere le noccioline di 5 euro. Quindi alla fine sono funzionali. Bagno di qui. John, John, John, John. Oh carino Molto carino Ecco qua con la vasca così ci possiamo rilassare Devo dire che tanti stranieri non piacciono queste vasche giapponesi Perché dicono che sono corte Però io preferisco le vasche un pochino più strette e più fonde Vabbè non mi sdraio però sto seduto e sto comodo Perché così innanzitutto l'acqua si tiene più calda Se la vasca è più piccola e profonda Mentre quando è lunga ovviamente in proporzione sarà anche meno profonda e quindi si mantiene meno caldo E poi in Giappone una cosa che adoro degli hotel è che ti danno sempre lo spazzolino da denti Che non può mancare Una spazzola Questo per farsi la barba Oddio ecco che ho azionato il water Avvicinandoci praticamente parte l'acqua Vabbè ragazzi adesso mi faccio una breve doccia e poi me ne vado a cena E siamo arrivati anche al ristorante di oggi la prima cena a Fukuoka. Entriamo. Guardate che meraviglia. Ci troviamo in questo ristorante che si chiama hanamidori Midori. Campai, campai, campai, campai, campai, campai, campai. E vi insegno una piccola cosa quando fate campai. Dovete sempre cercare di fare campai col bicchiere più basso se chi vi sta attorno a un vostro boss volete dare una buona impressione. Itadakimasu. Guardate Guardate che meraviglia questo pollo Questi sono dei funghi E poi c'è anche un po' di cartilagine E qui abbiamo un po' di mentaico Le uova di salmone Guardate quanto ce n'è Sembra buonissimo Questo è fatto con edamame Queste sono fatte con le alghe Ragazzi adesso la cameriera ci sta per fare la nave Mette il sale E adesso mette anche la nighi Questa è la zuppa koragen Arigato gozai ma. Guardate che meraviglia Questi si chiamano minci Oppure li potete anche chiamare tsukune O nikudango Li chiamano in molti ma sono queste specie di polpette di pollo Ma quanto è bello che ci serve in kimono la cameriera Sono arrivate anche le verdure E Adesso nella zuppa In quello che è rimasto ci cucinano il riso E ci fanno il risotto Questo tipo di risotto si chiama zosui. Adesso si aggiunge un po' d'uovo E si continua a cucinare E per finire un budino Mmmmm Buonissimo Bene ragazzi ci troviamo nel santuario Dove si prega per fare bambini Infatti c'è un uovo qui Bene ragazzi finisce così la giornata di oggi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace E ditemi che cosa vi ha colpito di più di questo video Noi ci vediamo al prossimo Un abbraccione grande da Seba E salutoni da Kupoka Dal tempio delle donne incinta Ciao in questo video vi farò vedere questo... Ma sono che ha Non è che Non è のビデオでです。<音楽><音楽><音楽> <何ですか? あるで? ずっとする? 音楽>